Ciao, siamo in Accademia e oggi faremo una torta frutti rossi e cioccolato. Iniziamo con l'impasto base. Versiamo nella planetaria uova, zucchero e con la foglia cominciamo a girare. Aggiungiamo farina e baking. Quando comincia a assorbirsi la farina aggiungiamo il latte. Dopo che si è assorbito il latte, pian piano il burro e lo facciamo assorbire. Adesso lo stendiamo su una teglia e lo cuociamo in forma. Ora procediamo realizzando il primo inserto della torta, una gelatina di fragole, e iniziamo facendo la polpa di fragole. Le frulliamo. Uniamo lo zucchero, uniamo la gelatina precedente ammorbidita in acqua fredda, la coliamo nello stampo, e la portiamo in freezer. Prepariamo il secondo inserto che è una mousse al cioccolato con. Me. Abbiamo della crema inglese che riscaldiamo leggermente nel microonde. Prendiamo del cioccolato fondente e facciamo un'emulsione. Nel frattempo che emulsioniamo il cioccolato e la crema inglese, sememontiamo la panna nella pananitaria. Una volta che è pronto il biscotto ed è pronta la mousse, coppiamo il biscotto e poi sopra ci versiamo della mousse per iniziare a, cre a creare il nostro inserto. Ora che abbiamo fatto lo strato di mousse, mettiamo in abbattitore per farlo assestare. Ora realizzeremo l'ultimo strato della nostra torta, frulliamo i frutti di bosco La passiamo nuovamente al setaccio per eliminare i semini. Intanto scaldiamo la purea dei frutti di bosco con il glucosio. Uniamo la colla di pesce precedentemente ammorbidita nell'acqua fredda nella gelatina calda e la sciogliamo versiamo il composto di pure di frutti di bosco glucosio e gelatina in una ciotola più grande ed amalgamiamo la meringa che abbiamo preparato precedentemente alleggeriamo il tutto con la panna semimontata Realizziamo una base nel nostro stampo versando parte della mousse e la portiamo a cristallizzare in abbattitore. Abbiamo sformato dagli stampi tre inserti e li inseriamo nel nostro stampo sulla base di mousse. Completiamo con la restante mousse Abbiamo tirato fuori la torta dal congelatore e la spruzziamo con il burro di cacao spray colorato. Concludiamo decorando la torta con la frutta fresca e le decorazioni che abbiamo realizzato. Il nostro dolce è finito, grazie per averci seguito, vi aspettiamo alla prossima videoricetta.